Questa è un'equazione di primo grado. Per risolvere l'equazione di primo grado dobbiamo portare tutti i numeri da una parte e tutte le x dall'altra. Ora, questo meno 6 vogliamo portarlo al secondo membro perché il 10 è già al secondo membro e la x è già dalla parte opposta. Per togliere questo meno 6 aggiungiamo 6 al primo membro. x meno 6 più 6 essere uguale a 10 più 6. Dobbiamo aggiungere più 6 sia al primo che al secondo membro per la prima proprietà delle equazioni. Meno 6 più 6 fa 0, x uguale. 10 più 6 fa 16, x uguale 16. x più 3 uguale a meno 5. Questa è un'equazione di primo grado. Per risolverla dobbiamo portare tutti i numeri al secondo membro e tutte le x al primo membro per togliere un più 3 dobbiamo inserire meno 3 al primo membro x più 3 meno 3 uguale non possiamo farlo soltanto al primo membro ma dobbiamo farlo anche al secondo membro. meno 5 meno 3 sono andato a togliere 3 sia qui che qui più 3 meno 3 fa 0 x uguale meno 5 meno 3 fa meno 8